Ciao, sono Marco, sono qui nell'ufficio, nel mio ufficio, insieme al fedele amico a quattro zampe che è qui davanti a noi e voglio condividere con te un concetto, un'idea. Io vengo qui spesso per registrare questi video perché qui mi rilassa e mi aiuta a sviluppare meglio le idee. Tutto quello che voglio dirti oggi è ricavato da un'esperienza che ho vissuto di recente, che ho scelto di portare avanti e mi ha portato a delle riflessioni e queste appunto le voglio condividere con te. Se scegli di intraprendere una missione di intraprendere delle azioni di sviluppare un progetto quello che sia che sai già a priori che sarà duro molto duro che ti proverà a livello anche fisico come è stato anche per me eh, quello che ho vissuto di recente e che poi si rivela anche molto più duro di quello che avevi previsto può succedere sì e malgrado questo non molli allora il mio suggerimento, il mio invito è quello di non mollarlo mai il, il tuo obiettivo perché, perché nel momento in cui tu sei in questa missione stai faticando, stai soffrendo e ti accorgi che stai andando anche oltre quello che, eh, che aspettavi bene in quel momento tu stai accrescendo fortemente due cose che sono importantissime la prima è la tua autostima perché sai benissimo che nel momento in cui tu eh, passi un traguardo, eh, vinci qualcosa cosa che, a cui tenevi e per cui hai lavorato, questo ti aiuta la tua autostima a crescere. E soprattutto, autostima e personalità ovviamente, ma soprattutto la grande fatica ti aiuta ad aumentare la tua spiritualità. Sì, perché la fatica è preghiera poi, non sto parlando di religione, sto parlando di spiritualità, la fatica è preghiera e la, la preghiera è probabilmente, secondo il mio punto di vista, un momento di raccoglimento, un momento in cui una persona può raccogliere le idee e um, elaborarle bene, è un buon momento quello. Quindi se ti capita di... E dover intraprendere qualche cosa che poi alla fine si, si rivela anche più dura di quello che ti aspettavi. Bene, sappi che sei fortunato o fortunata perché stai accrescendo queste due cose molto importanti che sono la tua autostima e la personalità e soprattutto la tua spiritualità. E stai facendo qualcosa di veramente grande. Io mi auguro, come sempre, che queste piccole pillole di formazione off-road possano tornare utili se sono state utili per me e lo sono anche per te, allora condividile perché potrebbero essere utili anche ad altre persone e magari se hai qualcosa di prezioso da condividere fallo anche tu. Io continuo la mia passeggiata insieme al fedele amico a quattro zampe anche perché il sole comincia a calare e sarebbe il caso di rientrare, Dai, uscire dall'ufficio e ti saluto con un abbraccio, ciao!